ma ciao. ciao come state? bene eh? cosa fate? Ma. ehi ehi, ehi, ehi. ehi, ehi, ehi. Ah. cosa fate? vi finite tutto il cioccolato? Eh? e io poi rimango senza? no ah no mi raccomando Anastasia quel cioccolato è mio non ce n'è più in casa e io ho bisogno di cioccolato tutti i giorni quindi oh. per favore smettila, la ah, smetti, ma mi stai prendendo in giro? Ma come mamma non ce n'è più di cioccolato? No, non ce n'è più, è l'ultimo, questo ma qua è beno. Come non ce n'è più? Vuoi venire a guardare? Perché okay, c'è ancora cioccolato? Ma perché cosa c'è in dispensa? Wow. wow, ma quanta cioccolata, quante uova di Pasqua ci sono? Oh, tutto caldo. Oh, ma... Avevate ricevuto tutte queste uova di Pasqua, ma io no, non me ne no, ero accorto. Sì. Sono tue. No, bellina, tu ti stavi mangiando il mio cioccolato no, e adesso queste, no. queste sono anche mie. No! Ma quindi avete ricevuto tutte queste uova di Pasqua e non le avevate ancora aperte? No, sono le sono infatti. Cosa? Le sono le prime, infatti. Sì, ho capito ma che va. le sono le aprite, ma sono tantissime. Ok, iniziamo Guardate, ragazzi, che posso fare? Vediamo cosa sei fatto no? Cosa okay. no. Cosa io bravissima signorina una calza diversa dall'altra ma tu sei pipi calze lunghe, non sei una bambina normale ma insomma ma voi sapete il numero di queste uova quante sono? Sì, il numero delle scarpa del piede si sì, invece c'è cioè, vale 31 posso fare? e mezzo posso fare? ancora Vai, vale, vai, vale, vai. Vale. <ride> ma ragazzi eh. aspettate Prima non, non prendiamo eh, prendo quello, dobbiamo fare il miscelenio Anastasia, ah, <ride> vuoi che te le do io a te? mettiamo <ride> ah, hey. mettiamole tutte sul tavolo, togliamo. Tutte sì, tutte dai, toglia, vediamo quante uova ci sono, così le non contiamo. È mia. Qua, Qua è, è avanzato un pezzettino di cioccolato, sparisci. Mm -hmm. E me lo mangio io. E questa è mia. Che carino, fammi vedere. Uh -huh ma c'è anche la Femaia, è bellissima è mia, no me la regali? no! Eccole! te la puoi comprare da un telescopio eh, eh, bene bene sì. certo noi le abbiamo comprate soldi, da so. no le avete comprate con i vostri soldi? Sì, ma quante se... sono? No, noi abbiamo il portafoglio ah. Ah, ah, ah, ah. e sì. ce l'ho pure io non lo questa sta accadendo No, ma sono tantissime, non ce la faremo mai ad aprirle ancora. Vedo un uovo di Pasqua della Juve, di chi sì, è? è il mio, e è la titania. No ragazzi, ma vi rendete conto? Abbiamo il tavolo completamente ricoperto di uova di Pasqua. E io non ne sapevo niente, cosa state facendo? Cosa state... È mia. mio! Eh, ha ragione. A, A vedere... Terfese come il pepe? <ride> cosa c'è fatto lì dentro? i <ride> chiodi di garofano <ride> insieme alle uova di pasqua queste almeno queste datele a me fammi vedere, ah vedi che sono uguali allora, è rosa allora, che carine, dove vai? Ce n'è ancora? Ah i cioccolatini! Pure i cioccolatini! Sì perché mi sembrava giusto visto che di cioccolata ne abbiamo poca. Finito. Perché non acquistare anche un bel pacchettino di cioccolatini? Ragazzi! No ragazzi, ma io non ragazzi, ci credo! Ragazzi! Ragazzi! Ah sì nostalgia. scusa mi ero incantata sulle uova ragazzi, di Pasqua! Ragazzi! Finito! Voi due non siete normali! Ho trovato anche questo! Eccola! Allora, con questo completiamo l'opera perché il coniglietto Pasquale mancava. Quante sono? 1, 2, 3, 4! Un'oca! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 uova di pasta! Il... Eh, beh, quello non lo apriamo, dai! No! Mm. Devo aprire anche quello, quindi abbiamo 16 uova di Pasqua da aprire? No, no, State eh, dicendo questo? No. Io me ne vado. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, vado. ciao, ragazze, buon divertimento. Allora, innanzitutto ritirate questi sacchetti, che non li voglio vedere per terra. Vanessa, ritira i sacchetti, per favore. No, dai, non ci, no. non ci credo. Tu hai preso, hai calpestato il sacchetto con dentro un uovo di Pasqua e non te ne sei accorta? No, perché che sono, sono delle cose, quindi sono 17. No, non è che ce ne sono. Cosa che è caduto? Ah! <ride> la paglietta da mettere nei cestini. Fate così, Vane: tenete un sacchetto per buttarci dentro la carta tu sei già in postazione eh? però bisogna prima vabbè le ovette no eh? non apriamo solo le uova di pasqua così cerchiamo le sorprese che ci sono all'interno va bene dai cosa stai facendo ok ok, okay cosa ok foto foto foto ciao foto. tu foto allora cosa abbiamo? Una. Ah, foto due, a foto me 2 3 4 5 5 Bravi, amo. Sì. 5 Ok, prendete i sacchetti, così che ognuna di voi sceglierà l'uovo di Pasqua e lo metterà lì dentro in attesa di essere aperto. Ok, Anni. 3 2 1 Vi felico. Ahia! Non fatevi male, eh? Ok bimbe, adesso, adesso ognuna di voi prende un uovo e lo apre, dai vediamo cosa succede, Oh, quello piccino amore, ma secondo me la sorpresa è quella fuori, però aprilo dai, per ah no se... ci siamo dimenticato una cosa, aspettate, bisogna prendere un recipiente grande per poter mettere dentro tutta la cioccolata, ah. eh. vai tu Vane? Eh? Sì. sì, secondo me potrebbe andare bene, non ne sono sicura viste le uova, però ce eh, la provare. faccio prova così. Oh. No. Fa vedere Che bellino Ma cos'è? Non è una calamita? Che bello. Oh sì sì eh Secondo me sì Prova a vedere se si attacca Sì oh, Sono calamite Bellissime Lei è, è Billy O è la Pemaia? Pe so è... eh, è... Lei ha l'amico che si chiama Billy oh, Però Billy. non so se è mai Billy Non me lo ricordo più Billy Ok Invece tu sei ancora lì? Buonanotte? No. Sì? No. Vuoi una mano? No. Va bene, allora Vane, tu apri. Attacchiamo la prima frigo, la attacco io? Un attimo. Ok. Ani! La metti. Io la chiamo Sara. Sala? Sara? Sara. Sara? Va bene, sono Sara. Quattro. Che belline che sono. La maia. Va bene. Dai, su, avete aperto? Sì. Oddio, ma che bellina, così fa leggere. Ai, che carina, è piccolissimo. non iniziare. Tu Vabbè, assaggi sì. ogni uovo di pasta. Guardate come fa. No, è base. No, ci Fammi vedere. Mandati. Ah, com'è leggera. Lasciamolo per dopo. Apriamo il fatto con la grande, così facciamo vedere con la grande e con la piccola. Allora, dovete prendere dei sacchetti per buttare le carte. Non riesci? Schiacciapelo. Oh, brava. <ride> Vedi? Non c'è niente come immaginavo perché la sorpresa era già la calamita, ah, ok? avete ritirato anche questo, Ani, butta via tutto, dai! Non, ti amma... non mangiate troppo cioccolata adesso, eh? Quello della Kinder, ok! Papà uovo no. e figlio no. uovo! No. <ride> Vale? Questo io alla fine oh, giac... oh, è attaccato? Mm. Vediamo lei. Olè, brava, che pillolona che c'è qua dentro. Mamma mia! Eh? Non ci credo! Elsa, no, però è con Olaf! Che bello! È diverso da Elsa che abbiamo trovato oggi, dalla nonna perché mi dovete sapere fare... ragazzi che bello. oggi bello eh. dovete sapere ragazzi che oggi dalla nonna abbiamo aperto anche le uova di Pasqua ma io non mi ricordavo assolutamente che avessimo tutte queste uova ma dove le avevate nascoste? in dispensa? Sì. Mm. va vedere solo cos'è la macchinina? Eh? la mettiamo qua dentro ma si sì, eh, dai ritiralo. mettilo qua dentro guarda mettilo qua dentro Adesso, metti la cioccolata qui va vale? E ritiriamo la carta. Dai, ti aiuto io. Sì. Ti ha rubato la no. cioccolata. Ma c'è, noi non manco neanche uno di mio. Cosa hai detto? No, che lingua no, hai parlato? No, no, ha, ha detto no. che non ha mangiato neanche un pezzetto del cioccolato. No, lei non ha mangiato neanche un pezzetto. No. Dai, su altro uovo, Bimbe. Guarda, Quella super gigante! Dai, dai, dai, brava Vanessa, Vanessa è la più veloce a scartare le uova di Pasqua mentre Anastasia ma è già rotto! Eh va niente! È già rotto! È fondente questo! Guarda! Uh, uh, che bel bucone! È fondente! Buono. Uh, sì, è buono! Anastasia! Ce la puoi fare! Mm, che buon profumo, il cioccolato fondente! A me piace un sacco! Ari, ti aiuto! La Buona macchina. Boh, faremo una gara, un racing car. Vane, l'aiuti tu? No, niente. Grazie amore, gentilissima come sempre Quando hai finito di mangiare l'uovo di pasqua di tua sorella Apri il tuo che l ho non scantato è Non è rotto il tuo Mamma mia, ma che forza Mamma la macchinina Una macchinina anche per no. te? No. Grazie amore Grazie, lo mangio dopo quello Non riesci neanche ad aprire? Vabbè dai, cos'è, una macchinina? No No, eh? hai trovato? Delfino. È un delfino? Sì. Va bene, adesso lo, poi lo monteremo. Adesso mettilo qua che apriamo un altro uovo di Pasqua. Pronte? Sì! Via! Sì. Sì. Yeah. Quanti guarantine abbiamo qui? Ma ah, c'è! Ancora, no? Ti prego, questi qua della pinter, prima che li apro passano due mesi. Le, mamma mia, sono durissime da aprire. Yeah. questo ah oh, che bello Andiamo. è bellissimo che figata cosa dì sì. dov'è il tuo pillolone Ani che lo apro Ani aiutami tira chi è Anna ci metto a posare il bello tra il buster tra taradara Niente, Anna ed Elsa, Anna ed Elsa, Anna ed Elsa, Elsa e Anna. Che vita noiosa! Non devi mangiare cioccolata tutta la sera. Hai capito? Allora, dai, altro giro! Ah, oh, <ride> comincio ad odiarle. Questo è buono, invece, è extra potente. Non è potente. Adesso si fa... Oh, ma sei potente, eh? Che... mia ah, che... Azzurra. che bella tu, con tutti i colori, i colori bellissima bene dai Vane! Tanto allora scommettiamo che è Elsa oh. per me è Elsa. <ride> Elsa, Elsa Elsa come me ho vinto ah, sì, l'hai trovata o l'hai covata ah credevo l'avessi covata perché dice covata anziché trovata si sente una gallina sei una gallina tu Tu ne hai solo due adesso Vanessa te ne dà qualcuno eh? va bene dai allora sceglierà Vanessa quale regalarti no che fai Juve! Yeah, Juve, sì. senza la r. Uh! Cosa troviamo dentro? Un abbonamento allo stadio per il prossimo anno? Forse sì veramente. Ma se sì, figurati! Così vai allo stadio anche tu a vederla la sì, prossima volta. Ok, dai. Altro giro, altro uovo, ragazze. Uh! E' mio! Ma tu cosa ci le fai con le chiavi? Cos'è? Un portachiavi? Eh? Fa vedere! Cos'è? Ah! Oh, ma è pesantissimo! Ma che cos'è? Una collana? Posso, posso, posso, posso, posso, posso, posso. prendere? Posso a me! È Pesantissimo! È una collana! Apri l'amore! Vela, vela! Non ce la fai! Perché fondente! No, in mezzo, qua. So, eh, so Ma Anastasia, ma che botte! ma sei fortissima ragazzi bisogna aver paura se ci tira un pugno è una penna vero? ma guardate che bella ragazzi è una con la ma è bellissima gliela regali a tuo fratello? amore che carina oh Ani attenta a non cadere vediamo che bella fucsia? bellissima ok ritiriamo tutto dove vai? E tu mi regali la collana? Sì. Che io regalo Daniel? Sì. Grazie. Sì. Grazie, amore. Prego, Prego. Dai, prendete un altro uovo, che siamo agli sgoccioli. Io non ci questo. Ma io non ci credo. Io non ho ancora un, no, anche altro. Anche ho un altro. Bene, dai. Guardate qua quante sorprese. Ah! <ride> Sei nauseata da l'odore di cioccolato ormai. Ma questo va a bucciare. Ma oh no, pazzadina. No Ciao Povero cioccolato Ha perduto la sorpresa Va bene, quello lo buttiamo, eh Te lo dico già, quell'uovo va nel bidon Cos'è? Perché wow wow? Cos'hai trovato? Cos'è? Wow, tu Anastasia stai ancora tentando di aprire? sei gioielli per bambini di un anno. Ok. orecchini. No. So mm, wow. Mancano i guanti. I guanti ci sono. Mamma. Ah. Dai, su signorina. Sei ancora indietro, eh? Vai. Ah! Madonna santa! Un'altra sigaretta. Un'altra sigaretta. Sirenetta? Perché avevamo trovato una sirenetta? Non me, ne, non me lo ricordo. Ah, sì? Vabbè, ma invece di cercare la sirenetta vecchia, fai vedere quella nuova? Dov'è la sirenetta? oh sirenetta oh sigaretta? Che bella, me la ricordo. È una gomba Bella, bellissima. Dai, finisci quanto tu. E con immenso piacere annunciamo ai nostri amici che apriremo l'ultimo nuovo vedere il disegnino ti c'è una la, la barbie. barbie che bello è quello della barbie Io. no ti prego no non lo voglio più vedere <ride> Ancora. ma quante le abbiamo aperte di uova di, eh, della kinder uh, Ani basta una. ecco hai visto a fare la sciocchina prima o poi ci si fa male l'hai aperto No. hai trovato i trucchi. Cosa hai trovato? Sì. I trucchi. Wow! Sono di, tutti e due. Sono di tutti e due, sì, perché a voi mancano i trucchi, vero in casa? Sì. Ani, io pure che tu cadi dalla sedia sull'ultimo uovo. Elsa, non ci credo. Quante Elsa abbiamo? Possiamo venderle. Va bene, facciamo vedere i trucchi. Essa non la facciamo neanche più vedere perché ne abbiamo la nausea. Tu smettila di mangiare cioccolata. Guardate, mamma, ragazzi, guardate quanta cioccolata abbiamo qua. Guardate. No, vabbè, lo, lo, il coniglietto lasciamolo stare, eh, per favore. Perché lo lanci, poverino, che si rompe? Si rompe. Ecco. Allì, mm. okay. Allora, fai... Un piccolo make-up prima di andare a Nanna. Vediamo un po' come sono questi trucchi. Finti, sicuramente. Super finti. Ma ragazzi, voi che avete trovato nel luogo di Pasqua? Pasqua? No, io ne ho trovato un due cose soprattutto Elsa sì, infatti il mondo di Elsa più che di cose scrivetelo nei commenti nei like questo video finisce qui iscrivetevi al canale attivate la sarà l'effetto della cioccolata la che la rende la... simile a una persona ubriaca e lasciate un Vabbè La portiamo All'ospedale Sì, dei pazzi però Al manicomio Tu finirai al manicomio secondo me Allora ragazzi Se questo video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Ma cosa fai? thế